Un saluto da Gerardo Paterna per ReTV, eh, oggi altra intervista un giovane personaggio, ma molto, molto importante nell'ambito della comunicazione e della divulgazione, parliamo di Luca Mazzucchelli, eh, psicologo, vicepresidente dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia, consulente di, editoriale, autore, eccetera, eccetera, eccetera, che ringraziamo per essere intervenuto. Grazie a te Gerardo, e un saluto a chi ci sta seguendo e complimenti comunque Gerardo perché insomma questa operazione coraggiosa è ma necessaria tua e di Diego, Diego insomma ma È molto molto interessante. Grazie, grazie mille, grazie mille, Luca. Allora, Luca, cominciamo da una domanda facile. Come, come vedi la categoria degli agenti immobiliari? Come li vedo con, con la cravatta, il nodo largo e sì, ok, questo è, è la no? stereotipo. Esatto, eh. esatto, la vedo così quindi sì. la vedo con ancora molte barriere fatte da questi stereotipi che sì. rendono poi difficile l'accesso. Al, al grande pubblico, è una categoria, e in questo devo dire risuona e ritocca delle corde che purtroppo ho vissuto anch'io e vivo anch'io oggi giorno sulla mia pelle per la professione che faccio, una categoria ancora circondata da tanti pregiudizi e stereotipi, quindi c'è sicuramente molto da fare, da provare a modificare anche a livello culturale nella percezione che la società di noi e anche eh, della gente. E anche di noi. E, da, <ride> ok, ok, ok. Allora, tu hai scritto un, un bel libro che si intitola Video Marketing Aumenta Popolarità ai Clienti con i video online che facciamo vedere, perché vuol dire è giusto rappresentare poi il lavoro anche dei nostri, dei nostri ospiti. Eh, video Marketing sì. eh, aiuta a vendere, eh, favorisce l'affermazione del personal brand. Raccontaci qualcosa. Guarda allora io mi sono avvicinato allo strumento video un po' per disperazione e un po' per passione. Sì. Un po' per disperazione perché nel 2004 quando mi sono laureato sono entrato ufficialmente nel mondo dei disoccupati e ho capito che ehm, mi mancava un elemento per differenziarmi rispetto a quella che era la situazione intorno a me e la crisi era tanta e quindi sono stato costretto a reinventarmi in un modo diverso. No? Quindi, questa è un po' la parte di ispirazione, la passione perché comunque sono sempre stato un po' molto appassionato, un po' smanettone su internet eccetera e ho avuto così un po' l'intuizione di andare sul, sul tema dei video. L'ho fatto perché per me divulgare è un'esigenza, per me è un bisogno, io ho sempre avuto questa cosa importante, io non sono mai stata una persona molto... Eh, Smart. io per capire le cose già a scuola dovevo leggere, rileggere, ehm, facevo fatica a capire certe cose e quindi ehm, ho sentito un po' poi il bisogno di, di, di, di fare un'operazione di traduzione della mia materia da un gergo scientifico e accademico a uno un po' più pubblico diciamo e accessibile e questo è il motivo per il quale ho iniziato a fare i video, non per vendere eh, ma per esplorare nuove strade vedere un po' cosa succedeva con curiosità e con voglia di far appassionare anche i non addetti ai lavori la mia materia e quello che ho scoperto è questo che quando tu fai un qualche cosa in maniera disinteressata per dare valore alle persone in realtà poi quello che ti torna indietro eh, tanto anche da un punto di vista di vendita, quindi il video marketing serve a vendere anche se non deve essere quello l'obiettivo iniziale, è più una costruzione eh, sul lungo termine di una tua autorevolezza di una tua reputation quindi di un brand awareness diciamo che il video permette secondo me di fare in maniera molto forte soprattutto oggi dove la comunicazione è soprattutto per immagini dove la gente non ha tanta voglia di stare lì a leggere ma un video lo puoi ascoltare o vedere mentre ti lavi i denti o mentre sei in coda alle poste certo eh, parliamo di vendita sì. eh, il, il video aiuta a vendere perché l'agente immobiliare tu sai benissimo certo, che deve vendere. deve vendere a tutti i costi. <ride> no? Ecco e quindi la prima domanda è ma eh, col video eh, acquisisco più clienti? Quanto fattura? Eh, quanto fattura? Allora? Esatto. Quanto fattura col allora. video? Esatto. Eh, certo, no, capisco. Allora, Il video serve a creare e rinforzare una relazione all'interno della quale tu sei un punto di riferimento per l'altro. Con il mio canale YouTube ho costruito in pochi anni una community di oltre 60.000 persone che ruotano attorno ai miei canali social. Cosa vuol dire questo? Che mi entrano dei soldi, che c'è un abbonamento per partecipare alla community ogni mese e mi entrano 100.000 euro? No. Magari. Magari <ride> potrebbe essere un'idea, <ride> un'evoluzione di business. No, cioè. però vuol dire che sono un punto di riferimento per alcune persone e nel momento in cui queste persone matureranno un'esigenza di aiuto, un bisogno che diventerà più concreto. Eh, molto probabilmente si rivolgeranno o consiglieranno agli amici eh, che conoscono che sono in questa situazione di venire da me e questo poi in effetti è un po' quello che, che, che, che succede, eh, c'è un valore intangibile eh, che è un derivato diciamo da, dall'attività dei video e sono le tante opportunità che si aprono intorno a te. Io sono partito eh, veramente con zero competenze tecniche, con delle aspettative molto più basse rispetto a quelle che poi sono ehm, verificate. Ero in università, leggevo una rivista che si chiamava Psicologia Contemporanea che è da 73 è la rivista che divulga la psicologia scientifica in Italia. Che oggi dirigi peraltro. E senza rendermene conto praticamente, dopo 3, 4, 5 anni che facevo i video, mi hanno chiesto di diventare direttore della rivista. Eh, Sono partito che non avevo pazienti e ogni giorno ricevo mail, richieste, contatti di persone che vogliono lavorare con me, quindi ehm, capisco che è un po' un ribaltamento di paradigma difficile per chi deve chiudere una serie di contratti ogni mese, però Bisogna vendere di meno e insegnare di più, i video sono uno strumento educational molto forte, una volta che tu insegni a grandi platee diventi per loro il punto di riferimento su quell'argomento, quando avranno bisogno di entrare su, su quella nicchia tu sarai il loro cicerone. Certo, ehm, consiglio pratico per iniziare, allora da domani mattina c'è cioè l'agente immobiliare che dice benissimo Luca mi hai convinto, Benissimo. da dove inizio? Allora, io suggerirei, laddove possibile, di creare un set fisso di apparecchiatura, quindi una telecamera, una macchina fotografica, sì. anche una reflex, okay. anche forse fosse un cellulare, no? l'iPhone può su, anche andare su bene. Tre su tre fermo, piedi okay. che stia fermo. E lo lasci lì, fermo, in quell'angolo della stanza, di fianco alla tua scrivania. Guardi un attimo dietro com'è il contesto, com'è lo sfondo. Una luce che illumini bene il volto in maniera omogenea, non bianco di qua, nero di qua o viceversa, è un piccolo filo che esca dal cellulare o dalla Reflex che porta un microfono qui. questo è proprio l'ABC del, sì. del set. Microfono da 30 euro, su Amazon. È... Ma sì, ce ne sono anche da 20, sì. cioè, adesso non, non faccio sì, marche, sì. però uno guarda le recensioni, certo, fa, certo. fa un minimo investimento e ok. E, e dopo che il set è quello, che non devi montarlo e rimontarlo, ogni giorno puoi dedicare un'oretta a metterti lì, a scrivere un testo, a provare a a dirlo davanti alla camera, poi a montarlo, all'inizio può essere anche un gioco, no? lo fai vedere poi un po' agli amici e più chiaramente lo fai più diventi anche sciolto durante il video eccetera eccetera, chi mai comincia mai arriva però, questa è una certezza e si tratta di ehm, decidere di dedicare, un. io suggerisco un'ora al giorno, poi vabbè ognuno si organizza un po' come vuole, però è una fase iniziale per prendere dimestichezza. Io facevo così quando facevo l'educatore per 12 euro l'orde all'ora, tutto il giorno, e decidevo che un'ora al giorno invece che lavorare per la cooperativa lavoravo per me, rinunciavo a questi 10-12 euro al giorno e mi mettevo a scrivere i miei contenuti, mi mettevo a studiare i libri sul, sul marketing, mi mettevo a eh, provare a fare dei video, è un investimento che fai su di te, se non lo fai tu non vedo perché dovrebbero farlo gli altri. Certo. Quanto dura un video? Quanto deve durare un video efficace? Allora, eh, in linea di massima l'attenzione la, è sempre più sfuggente. Oggi Beh. online, eh, Snapchat adesso ti permette di fare video di 10 secondi, no? quindi eh, il tempo si riduce. Io credo che dipenda molto da quello che è il tuo obiettivo. Ad esempio ho diversi format. Ho dei format che vanno 2-3 minuti, che è il minimo che io faccio snapchat permettendo oppure ho dei format che sono anche delle interviste come questa più di approfondimento che durano anche mezz'ora ogni tanto questo perché ehm, perché io ho una specie di funnel, siccome io voglio parlare a, um, anche a persone molto diverse, a target molto diversi tra loro Io appunto a incuriosire con un video di 2-3 minuti Poi chi vuole di più può fare degli approfondimenti e andare ad ascoltarsi anche l'intervista una di mezz'ora Oppure può leggersi dei libri per avvicinarsi sempre più alla psicologia Quindi dipende, l'importante io credo è che ci sia sempre un certo ritmo e che soprattutto si dice la mortalità di un video si decide nei primi 5-10 secondi no? uno guarda 5 secondi decide se continuare oppure no quindi all'inizio provare a catturare l'attenzione con qualcosa di eh, speciale, di particolare, di, di, di curioso certo, è un, un ottimo consiglio bene e soprattutto primo consiglio fra tutti è Compassi, il libro. Eh per forza, eh, se no sì, dove vuoi andare. Questo può essere un buon inizio, <ride> sì. è uno strumento pratico, come dici tu sempre. C'è cioè sì. poca accademia, e poca molta accademia eh, poco per smanettoni, anche perché eh, l'algoritmo cambia, di Facebook cambia ogni mese e quindi Facebook Video è uno strumento fondamentale. Quindi le cose per smanettoni cambiano spesso, ma ci sono delle cose che rimangono costanti. Queste cose che rimangono costanti rientrano secondo me all'interno della termine strategia una strategia pratica di contenuti di come posizionarli anche su come fare i video ottimizzare i tempi scrivere lo storytelling del video ma anche una strategia mentale perché io credo questo eh, prima della preparazione tecnica in tutte le cose soprattutto nel campo del marketing ma non solo prima della preparazione tecnica c'è la preparazione mentale e questo è uno dei motivi per cui un intero capitolo di questo libro è dedicato alla preparazione mentale al tuo mindset per approcciarti esatto. a questo contesto benissimo Luca Grazie mille, sei stato veramente una fonte inesoribile di ottimi consigli che sicuramente i nostri agenti immobiliari e chi ci segue su RETV saprà, saprà apprezzare. Quindi Grazie ringraziamo Luca Mazzucchelli che speriamo di, di avere presto nuovamente qui a RETV, quindi da Luca e Gerardo eh, un saluto a tutti e ovviamente buona lettura.